dimolo sì sì, ci sì, sì. buonasera a tutti, ciao iniziamo subito oggi, visto che siamo a maggio e visto che fra un po' faremo la nuova marmellata del nuovo anno ho pensato di fare una crostata di, con la marmellata con la confettura di ciliegia Così consumiamo la confettura che abbiamo già pronta dell'anno scorso. La usiamo per, per fare una crostata. Allora, io farò una crostata con una frolla all'olio extravergine di oliva. Gli ingredienti sono due uova, Porto. due uova, lo zucchero, 120 g di zucchero, 330-340 g di farina, un cucchiaino di lievito per dolci e la confettura di ciliegie, quella che, che ne servirà, ora vi dirò. Allora, e qui ci sono 120 ml di olio, che ho messo già nella ciotola. Iniziamo? Ok, allora, alle uova, che sbattiamo leggermente, all'olio aggiungiamo le uova, leggermente sbattute, così. andiamo a mescolare questo non ha bisogno né di planetare. Né, si, si realizza con un semplicissimo cucchiaio di legno aggiungiamo lo zucchero io sto utilizzando lo zucchero semolato se volete potete utilizzare anche lo zucchero di canna così come per la farina io sto utilizzando la farina bianca zero voi potete utilizzare la, la farina integrale Vedete come è Ora aggiungiamo la farina alla quale sto aggiungendo un cucchiaino di lievito. Si vede? Fa vedere? Aggiungo un cucchiaino di lievito. Si sì, aggiunge. Sì. Mescolo bene ah, e aggiungo un po' di Potete aggiungerlo anche alla fine e aggiungo poca alla volta la farina al nostro composto così e sempre mescolando col cucchiaio di erano. Beh, raccontate come sta andando questa fase 2 nel frattempo che io faccio la frolla siete usciti Grazie a dopo due mesi è uscita. È due stata mesi fermata. di più, io da 6 marzo. È stata fermata dai vigili. Sì. Allora mia prima uscita mi tutto hanno fatto i vigili. Eh? Sì, tutto sì, a posto, tutto, a posto. tutto a posto. Tutto regolato. Avevo l'autocertificazione e comunque avevo un Sto motivo a valido. Attendere il bretto cintura. Avevo un motivo valido Sto per scheri. uscire. la farina e me ne lascio un po perché la quantità di farina dipenderà dalla grandezza delle uova come vedete già si sta formando la nostra frutta ne aggiungo ancora un po non lo so se la aggiungerò tutta adesso comincerò a impastare con le mani perché non riesco a sentire la consistenza come vedete è velocissima facilissima soprattutto non contiene burro è fatta con l'olio io ho usato l'olio extravergine di oliva però come sempre vi dico fate a seconda dei vostri gusti e quindi se, se l'olio extravergine 201 vi sembra troppo pesante, utilizzate l'olio di semi. No, che sto facendo? Non mi voglio sporcare le mani, però lo devo fare. Non credo ci siano domande, perché è così semplice. aggiungo ancora forse ne avanzerà solo un po' di farina ora vediamo allora io quando faccio la, la come si chiama la crostata con la confettura di ciliegie preferisco farlo un po' più più morta ciliegia di Sì, sì sì sì bio chilometro sotto zero sono le ciliegie del papà di regista Quasi pronto, ora per farvi vedere meglio lo trasferisco sul piano di lavoro <coughs> così lo vedete meglio. Come vedete, già è pronta. Quando è pronta, quando non appiccica più le mani, è pronta fatta. Ora che cosa facciamo noi? Mettiamo un po' di farina. Gli diamo un'ultima girata e qui abbiamo il nostro stampo che io precedentemente puliamo, che ho precedentemente oliato. Visto che mi è avanzata un po' di farina, anche se con le crostate non serve tanto imburrare gli stampi perché, contenendo tanto olio o tanto burro, difficilmente si attaccano. Ora. Questo è lo stampo e qui abbiamo la frolla. Ne prendo un pezzo e lo vado, vado a foderare il nostro stampo! Forse è troppa, poi se serve. Aggiungiamo un altro, faccio tutto con le mani, non uso il mattarello. Così, non c'è nessuno a seguirci. Siete i pochi perché sotto Vendocè <ride> e Ve ne siete andati tutti in giro. niente pochi ma buoni allora io la sto facendo alta perché a noi piace con tanta marmellata voi fate la seconda dei vostri gusti se a voi piace sottile mettete meno frolla meno marmellata e invece di alzare i bordi non li alzate lasciatela bassa c'è qualche domanda qualche cosa tutto regolare tutto, okay. allora, questo è il guscio. Alzatelo con le mani. Come vedete, non cade, non scende, non succede niente, rimane perfetto. Così e qui abbiamo la mannellata. La confettura dell'anno scorso, come vedete, io l'ho messa a colare un po' in con la pasta per togliere il liquido in eccesso, se no in cottura ehm, va in ebollizione. Estraripa. si dice straripa penso che si sì. aggiungiamo la confettura la usiamo tutta l'abbondanza non ha mai fatto che la mettiamo bene fino ai bordi, una bella manuelata, si sì, non l'ho fatta io come doveva essere, per forza bella, sistemiamo bene, l Abbiamo messa tutta e ora facciamo la griglia, la poggio un attimo qua, prendiamo delle strisce di pasta infariniamo un pochettino il piano da lavoro allora, voi se a voi piace di meno sentire meno la pasta frolla fate delle strisce più sottili a con la confettura ci piace sentire anche la frolla perché altrimenti è troppo stucchevole perché è troppo dolce troppo piena di marmellate quindi io farò le griglie un po' più spesse se, però a voi non piace vi piace il gusto della marmellata, fatele più sottili, Devi far vedere ok, iniziamo dal centro e stacchiamo. Facciamo un'altra! Una costrata semplice semplice per domani? Sì, veloce, veloce, semplice, semplice. Non per chi non ha tanta voglia di stare tanto tempo dietro i fornelli, perché domani è la vostra festa, quindi è anche giusto che anche voi vi godiate la giornata. E quindi una crostata veloce, e veloce, è semplice, semplice. E adesso facciamo l'altra parte delle griglie, così. Vedete com'è semplice da lavorare, non ha, non ha bisogno di riposo, perché non ha il burro e ha l'olio extravergine. Però, come ho detto prima, se non vi piace l'olio extravergine, utilizzate l'olio di semi. Arachidi? No, meglio girasolo. Girasolo? Sì. Facciamo un altro, e poi basta. la crostata in pochissimi minuti come avete visto è pronta così e basta ora con questa poi faccio qualcos'altro la metto qui nella farina con tutto pulisco e rifiniamo la crostata. Okay, che cosa facciamo? Con una forchetta andiamo a rifinire la crostata. Così o da questa parte della forchetta, così con il rebbi della forchetta. O da questa parte per fare un disegnino diverso. Io siccome ho fatto metà, ora faccio metà e metà, così. Questi bordi qui della giuntura con la base abbassatevi altrimenti in cottura si, si bruceranno. Che maestria! Mm, che patronanza di maestria! Ok, e la cosa è fatta. Di Naturalmente eh. potete aggiungere le noci... Le mandorle, la buccia di limone, la buccia d'arancia, qualsiasi cosa voi preferiate. Io le noci e le mandorle, quando le aggiungo, le, le aggiungo sulla base. Così la base non si ammorbidisce tanto nella cottura e rimane più croccante. Anche se è questa vedrete che rimarrà croccante lo stesso anche se non avete aggiunto le mandorle e le noci. Questo è tutto. Se non ci sono domande, abbiamo fatto una diretta flash. Dimmi domande? c'è una ricetta da qualche parte? Sì, c'è nel link in descrizione nel posto crostata di? crostata con confettura di ciliegie e frolla all'olio extravergine di oliva okay. è pronta adesso io la metto in forno la cottura è a 180 gradi forno statico per 20-25 minuti, naturalmente dovete sempre controllare come si fa a capire se una crostata è cotta soprattutto con questo con questa tortiera qui che non è trasparente basta guardare i bordi della crostata qui questa parte qui quando questi bordi della crostata sono diventati più scuri e quindi sono cotti la crostata anche dalla parte di sotto è cotta e quindi se serve accendete per due secondi il grill, se non serve è fatto, perché se usate la modalità statico non servirà. Se usate ventilato, invece di 180 gradi, fate 170 gradi per 20-25 minuti lo stesso. Però occhio se fate ventilato, perché si potrebbe bruciare la marmellata. Tutto qui. E poi... Andando in ebollizione la marmellata potrebbe fuoriuscire un po' e sporcare la crostata, che non è niente di grave, solamente per l'aspetto, però per il sapore è buono uguale. E quindi è tutto qui. Va bene? Ok, è stato un piacere stare di nuovo con voi. Abbiamo fatto una, una diretta così veloce all'improvviso. Ci vediamo la prossima volta, grazie sempre a Domiziano, che è sempre così gentile ci vediamo la prossima volta, ciao, ciao. Mattias Grazie. ciao a tutti, buona serata e buona festa della mamma a tutte le mamme, bravi mamme, ciao ciao